Zombie apocalypse, ciao ragazze, ciao a tutte e ciao a tutti! Allora, buonasera a tutte! Innanzitutto, nuovo video eh, recensione dei prodotti beauty finiti della casa, credo, o non lo so, non ho idea di cosa ho messo qua dentro, però questo è il video di prodotti finiti perché dopo devo andare a buttare, quindi io ora che faccio sto video prima che sia troppo tardi allora compri il mio prodotto vi faccio vedere questo della Dexal che ve l'ho fatto vedere anche parecchi stamattina parecchi con i book che io vi ho fatto vedere della Dexal orchidea viola eh, profumo di letro e di cedro profumo di legno e di cedro oh, eh, Che volta stavo... <ride> eh, di vabbè orchidea viola eh, 750 ml di prodotto questo mi piace davvero molto e è una formazione non troppo eccessiva. Sì, mi sta piace è veramente molto molto buono. Quindi ve lo consiglio perché è davvero ottimo. Poi, come altro prodotto. E de, mh, per il genere della persona questo l'ho utilizzato anzi l'ha terminato mia nonna perché lo utilizza sempre lei le piace le strapiace diciamo la verità carniere fructis attivi di frutti, eh, di frutti fortificanti forfora della fructis shampoo fortificante 2 in 1 libera dalla forfora ok piro to, no aspetta come che c'è scritto piro to lamina. vabbè quella cosa lì non, non ho idea di cosa sia sta roba l'ho letto qua dietro, vedete qua davanti vabbè comunque tè, più te verde eh, capelli normali eh, efficacia antiforfora immediata eh, effetto lenitivo anti ricomparsa è e dimostrato, e infatti è vero perché è top, ci piace davanti allora vi è un po' di 12 mesi per 250 ml di prodotto top, top, top, molto buono non c'è che dire mi è piaciuto sia a me che a me no, vabbè, lo usa lei, lei che io ma io uso più il Pantene ma stavolta andavo di fretta e ho utilizzato un altro che è un doccio che vi faccio vedere io in un altro momento quando farò la mia skincare hair care poi, butto tutto a terra perché sto prendendo random allora, come altro Prodotto della cura della persona, ho finito non uno, ma ben due. Quanti ce ne qua? Ah, no, solo due. Ok, ben due. Li ho travasati anche nel, nel contenitore del sapone per lavamani. Questo lo usiamo sia in doccia che per lavarci le mani. Ed è il Vidal Ginseng e Guarana, eh, rivitalizza e tonifica. Body wash Energy e Sport energie sport sarebbe ma va comunque questo è per un paio di 12 mesi da 500 ml. di prodotto vedete questo mm, formazione, non vi dico buonissima fantastica all'inizio devo dire la verità non mi piaceva poi però fantastica mi è piaciuta un botto molto, molto buono si sì. ve lo consiglio se lo vedete articolata acqua sapone o che dio si voglia acquistatelo perché ne vale la pena è davvero molto buono eccellente doppione poi altro prodotto non per importanza 22 uno splendor balsamo capelli più l'acqua micellare tutto in uno strucco le senza risciacquo mai mai ragazze risciacquate sempre perché garnier buona sì ma fino a un certo punto quindi risciacquate sciacquate che è meglio questa è per un formato maxi formato da 400 ml di prodotto molto buono si sì, non brucia questa era con la colla con rosa ma adesso io a breve ne ho acquistato un altro che era quello di quella sempre sì quella che c'è lì sulla sul davanzare della dell'appello davanzare che sto dicendo Vabbè, avete capito, quella col tappo verde e questa col tappo rosa è finita, ma eh, quando finirà quella verde forse comprerò di nuovo questa, per adesso mi faccio bastare i campioncini perché anche i campioncini vanno usati, Se no, che, che razza di, di beauty blogger sarei se non comincio con i campioncini quindi questi vanno bene top, mi è piaciuta e, e strucca quello che deve struccare poi anche questo l'ho terminato questo è un 300 ml di prodotto per 12 mesi di Pau questo è, vabbè, non a tutti può piacere lo splendor ma a me mi ha fatto veramente bene, mi è piaciuto tanto adesso c'è un altro balsamo della Evilve L'Oreal che non mi ricordo dove l'ho messo no, no cioè non è? Ah, è lì sul lavello del bagno qui a fianco alla lavatrice comunque a posto di questo ho sono alternativo con l'altro della Levi. Questo qui mi è piaciuto tanto e lo sto eh, lo, appunto l'ho terminato e ve lo farò vedere che mi è piaciuto e eh, lo ricomprerei. Sì, ma per il momento mi faccio bastare quello che ho all'occorrenza in casa. Però ve lo consiglio perché è davvero buono. Top, Niente ragazze, questo era tutto. Mi è piaciuto quello che vi ho recensito, nulla di bocciato perché non c'è nulla di bocciato, era tutto molto buono e, e nulla flop, nel senso tutto molto buono, un casino, un, un corno, <ride> vabbè, a parte quello, vi consiglio i prodotti sì, a eh, andare a comprare sì, ma dipende, se voi vi aspettate cose molto extra, non saprei. Ditemi voi quale vi è piaciuto. Eh, se vi è piaciuto e quali comprereste dei prodotti che vi ho recensito finora lo splendore vi è piaciuto fatemi sapere i vostri commenti sempre gravatamente eh, mettete appunto un like commentate, iscrivetevi e perché no attivate la campanella e fatela diventare nera ciao, a presto un bacio buona vita a tutte <ride>